le operazioni di spegnimento erano praticamente terminate, stavano facendo smassamento, cioè stanno separando i potriti. I, i, i no, non credo che possiamo separare e, organizziati... e, e stavano raffreddando quindi, operazioni Dove di ha raffreddamento. Quindi, ha preso poco un litto, esattamente. Se, non sappiamo il posto o però anche i giri e poco sembrano che sia messiato dal rapporto che mi è arrivato l'incendio ha interessato la cucina, il corridoio di accesso però è tutto derelato perché l'area interdetta è interdetta e non possiamo accedere quindi anche completamente no. il nido? Comple no, okay. lì possiamo, bene, possiamo entrare andare. quindi questo qua hanno messo i vigili del fuoco io credo che questo... vabbè passiamoci su. Sì, no, no, no, no, porta... no no no, no, no, porta... non è per questo, è per capire se materialmente l'istituto è agibile o no l'istituto per la parte non interessata all'incendio è agibile quindi la media, le eh, scuole medie, l'asilo nido qui, è in, qui sulla destra, destra sì. e sta interessata la materna alla parte 06. Eh, la quella appena inaugurata, sì. essenzialmente. Sì, esatto. Quanti, per, quanti bimbi avevano trovato accoglienza? Questi sono 120, se me ne ricordi il nome. E adesso, 50, che, 50, succede? 50, 50, 50, adesso che succede a questi ah, bambini? Allora, adesso li stiamo ridistribuendo. Abbiamo riprendito dei locali per, per metterne dentro 40-50, e comunque li stiamo ridistribuendo anche nelle scuole vicine. Stiamo tamponando la situazione per il momento. E così, questo è al momento. Che, ha bisogno di una pulizia nella zona, nella zona no, non interessare l'incendio che comunque è stato oggetto di ispezione da parte dei vigili e fuoco quindi sono pedate, cos'è però niente di di sostanziale Lunedì procederemo alla pulizia e da, da martedì accederanno di nuovo e adesso siamo in attesa che le, le cose abbiano, svolgano come si dice segua il loro iter più meno che tempi diciamo, vi hanno prospettato per la riapertura? Adesso la, la Polizia di Stato eh, trasmetterà tutto in procura sì. e poi verrà nominato un perito, eh, ma questo adesso... Cioè, no, no, no, è no. completamente fuori dalla nostra sfera. Sì, certo. Però è è per sì. la prossima settimana sono buona notizia. Vediamo. Sì, sì, sì, certo, cioè certo. noi stiamo comunque lavorando. Per i bambini già. della Nido sì, sì, per Midos. il servizio 06 verrà ricollocato. Verrà ricollocato e poi adesso cominciamo la ricerca dei fondi, no? E per si ricomincia. Sì. Eh, allora secondo no, me va. il messaggio anche forte che va detto è che eh, questi... Possiamo mettere il microfono, sindaco... Potete mettere sindaco? il microfono, assolutamente, sì. Secondo me il messaggio forte che va detto è che queste, queste azioni, che insomma come risulta allo Stato sembrano essere dolose, sì, eh, a parte sono del tutto... Vabbè, non mi riferisco all'essere illegali, perché questo è evidente, ma sono contrari all'interesse dei cittadini. Noi avevamo restituito delle aule a cittadini, a persone, avevamo trovato quanti posti? 100, 100, 120, 120. 120 posti per i bambini del quartiere. Eh, questo quartiere in particolare il sesto municipio ha delle liste d'attesa estremamente lunghe, quindi riuscire piano piano a spoltire queste liste, a dare 120 posti in più era come dire una boccata d'ossigeno alle famiglie che abitano qui intorno, il fatto che qualcuno si sia permesso con un atto vile come questo di non solo dare fuoco a una scuola ma rendere vano tutto il lavoro che questa amministrazione è stato fatta, aveva fatto non è un atto solamente contrario all'amministrazione, già questo è da condannare è un atto contrario ai cittadini che vivono qui, è un atto contrario ai propri concittadini questo è vergognoso perché queste persone alle quali noi avevamo dato risposta oggi si trovano nuovamente in una situazione di difficoltà per colpa di qualche balordo che ha deciso di dare fuoco alla scuola questo è quello che è da condannare, non solo il gesto in sé, perché probab probabilmente voleva dimostrare ancora non sappiamo cosa non sappiamo. o voleva danneggiare l'amministrazione. Qui stanno danneggiando i cittadini, stanno danneggiando le persone, stanno danneggiando le famiglie e i bambini. E i bambini Questa è tutti. la cosa grave. Vi dovete rendere conto di questo. State facendo un danno ai vostri stessi concittadini. Speriamo che la magistratura faccia quanto prima. Luce su, su, su, sui colpevoli sì, sì. E, o il colpevole, perché non sappiamo neanche quanti fossero, e, e va bene. E, e poi procederemo. Noi, noi procederemo per quello che ci, che ci riguarda, nel, nel ripristino al, al, al, maniera... appena, sarà, appena sarà possibile, con sì. stima dei danni e ripristino. Però per il momento questo è, insomma, l'hanno danneggiato la parte più debole e sensibile della società bambini, sottraendogli gli, gli spazi Chiaramente noi faremo insomma voi noi faremo di tutto per ricollocarli nel più breve tempo possibile, è evidente che la soluzione che era stata trovata, che era un'ottima soluzione, in realtà evidentemente eh, dovrà, come dire essere ripensata certo. ci saranno più disagi per tutti perché chiaramente certo. questi bambini per essere ricollocati dovranno probabilmente andare in classi, in scuole già esistenti quindi sovraffollando un po' delle sezioni già esistenti e ci stringeremo Però, perché poi la nella... comunità è questo quello che fa no? si dà una mano confidiamo nella buona volontà e nella comprensione dei genitori noi per quanto eh. ci riguarda saremo sul pezzo un giorno dopo l'altro grazie. grazie a tutti grazie. Adesso cerchiamo di capire... buongiorno. Chiaramente voi già avete trovato scuole, no? Più o meno avete siamo, iniziato i mossi, dialoghi. Ci sì, sì, siamo mossi, ci siamo eh. Sì, questo è il sì, giorno siamo? del lavoro. Un po' commosso, Virgil. No, io sono ah, un cazzone. Ah, anche Fa parte anche questo, ma bisogna metterla in posizione, cioè utilizzarla sì. in no. senso questa Sì, quest energia sì siamo... per eravate operativi. Sì, siamo... eh, noi no. fino all'una e mezza a due, due, due. due sì, sì, stavamo, stavamo siamo qua, qua sul posto. Ah, fino a che siamo non siamo ha smesso di fumare praticamente. Sì, sì. Poi è sì, arrivata sì. la scientifica. No? Sì, siamo sì, andati a ragazzi, controllare pure l'altro fresco, abbiamo fatto un po' di giri per l'ustrazione. Bravi anche i cittadini che appena hanno visto le persone uscire fuori, abbiamo fatto il 112. Sì, pare che siano stati in che non cioè, le persone possono anche fermare questi cittadini no? perché sei entrato in eh. realtà ancora non accetto questa... no, vabbè sì, comunque la speriamo che la magistratura accettare. faccia luce il più velocemente possibile speriamo che si possa riaprire e ricominciare l'attività che purtroppo ci hanno bloccato ci sì, un magari possiamo un noi scanto, entrare dentro due parole veloci, sì, sì. andiamo sì, sì, no, sì. di un attimo cose... dentro un attimo no? dentro Andiamo giù a Androne e allora così andiamo a sì. vedere sì. la bandolaria sì. se questa... Sì, questa qua sì. si può. Ah ok. È, è... okay rimuovere secondo me, però si è andata via la, la polizia, non ho che abbiamo fatto il tempo a chiedere, penso che quello si possa dire. Quindi i bambini sono entrati da qui oggi? I no, bambini no, bambini no, non no. tutto, tutto vado, vuoto qua, ah, ok. Avrà... Ah, eh, di... eh, adesso funziona solo l'elementare e la media, perché questa materna, il nido e la materna sotto è tutto chiuso il nido e materna il nido sono a però diciamo oggi, all'ambiente si oh, perdete, eh, per eh, è tante d'età, le origini, questa parte qua invece la materna con la mortina, le sostimanità sotto sopra perché qui si è sviluppato l'incendio e tutto l'atto doloso. Qui si entra avete qualcosa di sì. sì. Sopra sono i bimbi delle medie. Qui si entra avete qualcosa di perché... un po' di nevita. Un po' di nevita? Sì. Beh, non fa più bimbi, non fa più farsi a punto di intaccare la Grazie a tutti i cittadini, sono a ringraziare i due cittadini, probabilmente eh, si sono perché si sono fermati e hanno fatto del fuoco, hanno messo un intervento celere e veloce, quindi sono andato a ringraziare anche noi. Ah, scuole, la parte a destra, la scuola sì, no, a un certo è a, a punto, qui sì, a sinistra, c'era la sinistra e sotto Sì, Fermiamoci, fermiamoci, magari fermiamoci qui. Sì, sì, no, è giusto per far vedere la vicina. Fermiamoci qui. Uh. Possibilità di un'ultima storia per andare al Niente, niente, no, dico senza, tanto bagno. riuscire a mettere il braccio dentro, sì. avere la forma che si la manica di Corso e poi tra di questo quello che è successo in, alla, tutto, però, non è un altro tipo bravo è di se. Laura, so, più, ce ce La cosa è voluta, però è una cosa che è voluta. Sì, Giuseppe e Laura, forse che un po' di cosa Ce lo te la prendo, ce l'ho in macchina. Sì, così lasciamo così. ci per apposta. No, appunto molto massa. Massa. Risolviamo molto. Dai. no, purtroppo, no, ma eh, eh, è Certo che non abbiamo, scherziamo la risposta è... una sarà velocissima, sì sì sì, sì sì una sì la risposta Grazie a tutti